Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese yeah. 20 ragazzi più belli del Giappone, lasciate un mi piace, mi raccomando ascoltatevi la mia musica su Spotify Presentazioni Ilaria Ilaria io sono un accio disegna porno um, scusami perdonami però questi dettagli questi dettagli preferirei non saperli comunque figa di sì partiamo hikutatoma hikutatoma hikutatoma per me 10 per me <ride> 15 comunque bella annata l'84 9 <ride> <ride> Non do proprio i numeri, dico lo bombo e basta Così sì. Seto Per me no No, no, no. ma no. chi è? Next Mamma mia, io Shimairo, cioè scusate, no, per, per me, me è, 10, è un 10 plus Per me è 10 L'annata dell'84 è la migliore È la migliore Oh bene santissima chi è questo? Questo si sì, cioè okay. questo è. Sì, ripaschare. ma tutti te li fai, scusa, non ho capito. No, io tutti? Li, le... li voglio bene perché sono una grande fan dei news, però sì. per me è un per me è un mezzo. Perché è un per 10 so plus proprio, plus so plus è? lui, Mokumich Hayami. Lui è il protagonista di Zettai Kareshi. Ah! Ma stava così bene Zettai Kareshi, che gli è successo. Che poi avranno preso una foto a cazzo. Vada, cosa ti devo dire? Comunque lui no, è bellissimo. Ma anche lui dell'84. Vedi l'84 ha andata... una delle annate migliori. Ah. Solo che lui sembra più vecchio di tutti gli altri. Per qualche motivo. Vabbè, ma mm. questa, questa foto non rende giustizia. <ride> bellissimo! <ride> 12 Ah lui è della Stardust! Ma scusate! Ah! Ryosuke <ride> Yamada Ma per, per, bello. Me, bello. Sempre, per me è sempre bimbo Oddio, per, per me, me è la sempre me. Dei, degli me Lui è il, è il visual degli AC Jump oh, Ha me. fatto Edward Eric nel live action, nel live action di Fullmetal Alchemist oh. Ah davvero? Sì, sì, è lui Ok, eh, boh. per Dio. me è sempre bimbo perché io l'ho visto debuttare Easy Jump quindi per me avrà per sempre 13 anni. Ah oh, però, chi è lui? Masaki o Kada? Ma è Alf lui? Mm. No, o Mukai? Osamo Mukai. No, non mi piace. Ma io anche a me, ma chi è? Chi è? Eh, è uno degli aspetti. No, non credo che sia in nessuna Facciamo. band. È questo, però, è che è famoso perché ha fatto. Comunque ha fatto un sacco di film eh, di È proprio l'immagine Dai Hyosha dell'erbivoro, diciamo, come immaginaria Questo è erbivoro, effettivamente eh, perché? perché ogni volta che cercavo immagini, ragazzo erbivoro, mi usciva la sua faccia Serviatemi <ride> questa cosa del ragazzo erbivoro Ho fatto il video in cui dicevo comunque i 20 tipi di ragazzi, sai, ci sono gli erbivori, i carnivori, gli onnivori, i ragazzi tofu, i ragazzi... Ah, no, eh. ma lo devo vedere questo video. Eh, è bellissimo, si sono in due qui. contatte, ci sono anche i ragazzi tiramisù 5. ha fatto gli attamen mi è piaciuto un sacco, mi piaceva ridere un sacco. Chi? Oddio, ricordo un mio amico, c'è cioè un mio amico uguale. Nishi. Ah, Mischi. è quello degli a. Ah. Sì, sì, sì, eh, oddio, chi è. ma io l'ho incontrato anche questo. E quello qua è il <ride> sì. perché l'avevo già vista. Eh, no, no, no, sì, e... no, io l'ho incontrato. Ma ecco dove l'avevo visto. Era in coppia sì. con Wenz sempre, sì, io l'ho incontrato serie. anche lui tra l'altro. Ma, ma adesso, no, adesso no, ah. non è così giovane, eh? Per me no, poi? Ah! Takuya Kimura! Voro, Solo degli Smap, degli Smap, degli Smap. Mazzavo del lui è considerato? Ah, ma oddio, ma non ricordo un po' l'imino... Vagamente Sarà la capigliatura. Chi? Comunque Marco. devo dire che lui è un gran bell'uomo. E lui sì, è mh. il padre di Koki Oddio. È uguale al padre, è identica. Possiamo mettere un attimo pausa eh. che non ho ideatissima questa persona mi sa oh, che. lasciamo. Facciamo sì. A few minutes later. Pacchi? No, ma pacchi. Ma perché pacchi? Salta... no. No. No. no. Ok ragazzi è un no, lui, Ma no, no, no, no. fermo. Aspetta, posso leccare allora. lo schermo? Cosa fata? No no, no, no, no. Ma sono tutti il giorno nazionale. Sì. È nazionale cosa puoi dire? Cioè... beh però l'ho visto ieri si ma è invecchiato si sì, è decisamente però piccolo. vabbè io diciamo che simpato. non lo buttare comunque No, è tanto infatti. carino che <musi> nicchimotsu no scrivi sciabasse buttori è vero sono un po' in cicciottino no non questa è foto è carino anche cicciottino <ride> si sì, questa Ha degli zigomi. Scusa che ragazzi, ha detto ma solo Moisa, io trovo. Allora, solo, solo io. Trovo si... che lui sia simile. cioè che abbia qualcosa che ricorda Don Head e Super Junior. No. Forse questa posa Forse gli zigomi. Vabbè, sta di fatto che comunque. <ride> Yamasta Yamasta Yama P. è un 11. Gina Kanishka. Ma perché? Bello, è bello, bello, bello, bello no, senza dubbio, ma non l'avrei messo al primo posto E se avete ancora dubbi è bellissimo Bello, bello, bello, bello bellissimo <ride> La morale è che Gli se gico, sono giapponesi a Ilaria piacciono tutti Ma non è vero Volete dire qualcosa alla fine? morto non ha il naso <ride> no. Buona colazione! Mi sto veramente innamorando del Pinatsubata Il burro d'arachidi in giappone si chiama Bata. Vivere in quarantena con a caso significa che ogni giorno Devo cercare di parlare piano Ragazzi Perché Sebastiano Serafini è Rumorosissimo Ciao ragazzi Benvenuti a fine del mio video Saluta Purin Saluta Purin io sono allergico ai gatti, quindi non, non è che posso dire molto Che non lo posso toccare Però c'è una bellissima notizia perché oggi sono riuscito a comprare 50 masche, Il che mi ha reso molto felice Ma adesso vi voglio far vedere come si festeggia la Pasqua in Giappone Carbonara Uh, se le tocchiamo crescono No, mi metto io Mi metto e ce avete anche l'uovo di Pasqua? No, no. Eh, di là, purtroppo, purtroppo è troppo. Arriva. Di qualcosa per Pasqua. Ma proprio io. Eh, non lo so. Buona Pasqua. Campai! Buona, buona, buona Pasqua, buona Pasqua, buona Pasqua. Sono di... sborrata addosso. Sì. Che schifo. <ride> C'è cioè, un palo. <padrone. ride> Bisogni <il> di vero fata. <ride> Esiste una città che si. Sì. Si è sì. così poca panna ti sei messa, non ci crede nessuno E il resto mi è finito addosso, cioè non ti dico dove Ma davvero? Si sì, pata, no. in mezzo alle cose. Ma è finita la panna? È la finita <ride> Davvero? No, no, no, no, c'è, cioè, c'è cioè... cioè. Vuoi la panna? No grazie Non si la fa mettere da fede C'è una città che si chiama Monopoli in Italia Buona Pasqua, non abbiamo le uova ma abbiamo le, le cioccolatine di Bulgari Vuoi salutare? Ciao sì, sì, sì, lui è, sì, ciao il capuncio Federica, Federica! Campai Campai Posso? Vi presento anche Yuma! Lui c'ha un gruppo idol, magari forse gli scrive una canzone, lo scopriremo più avanti. Comunque questa non è acqua eh. questa è Nihonshu eh. È... Specifichiamo sac... ma la sera si beve acqua. Questo sarebbe polipo alla genovese. Genovenese! Genovese! <ride> <ride> Asciutto crudo è arrivato un altro sacché per me pepe pepe ma non portate in braccia a casa no non mi portate in braccia a casa <ride> I'm stuck here fighting demons Fighting Ooh. demons